1954, New York, chiude Ellis Island, il centro di controllo per l'immigrazione. 1990, l'ONU autorizza l'uso di tutti i mezzi necessari in Kuwait contro gli iracheni. Commenta il Fatto del Giorno Sandro Neri, direttore di Il Giorno. Oggi parliamo delle azioni terroristiche del gruppo Prima Linea.